Bossari, proposta di matrimonio in diretta a Filippa Lagerbach, trionfa l'amore al GF Vip. Bossari lascia tutti a bocca aperta, proposta di nozze a Filippa Lagerbach in diretta, il trionfo dell'amore. Non è uno scherzo. È successo realmente. Sì. Il riservato Daniele Bossari e la riservatissima Filippa Lagerbach si sono promessi amore eterno in mondo visione, al grande fratello Vip. La proposta di matrimonio è giunta come un fulmine sul reality, scatenando il plebiscito del pubblico. Un vero e proprio delirio social, il trend Filippa è addirittura balzato al primo posto nei trend su Twitter. Stasera. Senza scadere nella retorica, il GF ha regalato forse il momento migliore di tutto il programma, il trionfo di un amore forte, serio, genuino, romantico, quasi favoleggiante. Che altro dire, Scepeu, giù il cappello per Dani e Filippa e che possano vivere felici e contenti. Grande fratello Vip, Bossaria Filippa, mi vuoi sposare? Sì, lo voglio. E tripudio. Tutto era iniziato con uno scherzo ben architettato dalla coppia Signorini-Ilari Blasi, Daniele, Filippa non ha voluto incontrarti dopo il tuo comportamento in settimana con Aida. Bossari inizialmente pensa a uno scherzo, ma i conduttori sono convincenti. Scatta la preoccupazione, l'angoscia. Daniele è ansioso, batte avanti e indietro le stanze di Tristopoli e deciso riferisce che vuole subito uscire dal reality. Al diavolo la penale e la vittoria. L'importante è chiarire con Filippa, subito. E invece lei è a due passi da lui, dietro a una delle tante misteriose porte della casa. Stop allo scherzo, i due si vedono, si abbracciano, piangono ma soprattutto si baciano. Un bacio lungo minuti. E la passione. E l'amore. Il momento è magico. Tra le tante polemiche passate sul GF VIP, la scena assume contorni da gigantografia televisiva nella storia del reality. Ma la ciliegina sulla torta deve ancora arrivare, la proposta di matrimonio. Daniele prende un anello preparato dal GF. Si inginocchia davanti alla sua svedese, mi vuoi sposare? Sei l'uomo con cui vorrei stare per tutto il resto della mia vita, non puoi neanche capire e sì, lo voglio. Filippa Lagerbac e Daniele Bossari, il web va in delirio. La scena ha letteralmente mandato in subbuglio il web. Da Twitter è piovuto ogni genere di complimento per la coppia. Inutile che scattasse anche un paragone con un'altra chiacchieratissima storia del GF, quella di Cecilia e Ignazio. Ecco alcuni commenti a caldo, Daniele e Filippa dovrebbero dare lezioni private sull'amore a Cecilia e Ignazio, non sarebbe male dai, Filippa, esci dalla casa ed insegna ai Rodrigo e è l'amore. Cancelletto Filippa e cancelletto Daniele sono lamore che tutti vorremmo, ma che non ci meritiamo perché non siamo come loro, Daniele e Filippa. Grazie per averci fatto ricredere sullamore, anche io voglio un amore come quello di Daniele e Filippa. Sono lamore con la A maiuscola.